Lasciarvi al video vi volevo ricordare che Luigi ha ancora una sola villager. pertanto la sua voce si potrebbe sentire male all'interno del video. Detto questo, buona visione! Basta, basta, basta! Io non tocco, ciao, sono tornato. Bentornati, ben tornati basta. Basta, basta, anche questa settimana sono tornato per fare un nuovo episodio. Della Luigi vs. Angelo c'è un problema. Luigi. Ed Ehi, è serio guarda, pure Guarda Si è alzato il livello del mare I E no, c'è anche l'amico mio nuovo Tartaro, tartaro. Però c'è una cosa positiva Qua sta diminuendo okay. il maligno Oggi c'è una nuova sfida Luigi Vieni vieni vieni Oggi c'è la sfida tra parkour Che è vicino, Ha il nome simile alla sfida di casa Ma è la sfida tra parkour Chiaro? Oh, qua ci sono io, quindi questo qua sarà il mio lato oh. e questo qua. E sarà questo sarà il, sarà il mio lotto. Lato. Ok, bravo. E guarda qua, qui ci sono le regole della gara. Allora, intanto lo scopo della gara è costruire un parkour che dovrà essere fatto, dovrà essere seguito all'avversario. Ogni, ogni giocatore avrà 25 minuti per provare a costruire la, il suo parkour E ovviamente deve testare che sia fattibile questo parkour Nelle casse, che puoi vedere nei nostri lati, troveremo dei materiali con cui costruire parkour Se uno dei partecipanti però non dovesse avere idee per costruire Luigi, lì ci sono dei blocchi colorati col nostro colore e un pulsante e su quel pulsante ti porterà in un'area eh, in cui ci sono delle denso. I materiali, dove li trovo? Dentro i bauli, aspetta, devo mettere il tempo. Ok, quindi 25 minuti a partire da adesso. Iniziamo 3, 2, 1. Via, ok, allora, come puoi vedere, ci sono i bauli con uh, i vari materiali in questo caso. Eh, nel tuo caso dovrebbero essere diversi dai miei Giustamente Insieme ai materiali trovi anche degli attrezzi Allora qui appunto c'è il distributore Di acqua e di lava Quindi Luigi eh, se non dovessi avere idee Puoi premere su questo pulsante cliccaci Che ti porta in quest'area qua Dove puoi trovare tutte le possibilità Che puoi con cui puoi costruire Ovviamente tu hai più blocchi di questi qua Quindi puoi anche costruire diverse cose Ok Luigi quindi dopo questa linea Possiamo iniziare a costruire Io ti dico addio e mi raccomando ci vediamo dopo Ok, allora, eh, io penso di voler fare una cosa crudelissima nei tutti confronti Quindi eh, voglio fare proprio una cosa cattiva Chi usa più blocchi otterrà dei punti Io mi sono segnato tutti i punteggi Quindi chi otterrà più punti vincerà ovviamente Quindi mi raccomando, usa più blocchi possibili Quindi ho pensato intanzi, innanzitutto di fare una cosa praticamente completamente in lava O almeno per la maggior parte del percorso la vorrei fare in lava quindi eh, devo iniziare con eh, lo scavare questi blocchi, così da averli già pronti per dopo Direi di iniziare con un percorso di muretti, ottimo, così Diciamo una cosa semplice, ma non sarà ovviamente così per tanto tempo Infatti io conoscendo già le tattiche, giustamente, perché sono un master parkour, non è vero amico eh, però, essendo che, dato che io conosco già le tattiche, posso costruire un parkour, uh, devo dire, decente E eh, eh, vabbè, quindi, tutto sommato, verrà una cosa carina, secondo me Farò una parte di parkour con i Chorus Cioè, sono crudelissimo, praticamente Ok, è fattibilissimo, è semplicissimo, quindi... Non dovrebbe avere problemi Luigi A farlo Verrà una cosa molto carina Luigi vedo che è già a buon punto Dato che vorrei fare una parte con le lanterne Penso di dover fare un soffitto Quindi sono obbligato a fare questa cosa qua Ok, ottimo Allora, la prima gliela faccio proprio facilissima Quindi, cioè, se me la sbaglio è proprio scemo lui E gli metto la lanterna così e ci siamo Adesso gli devo fare la seconda Ci siamo E... Ok allora dobbiamo continuare il nostro percorso aggiungendo una parte con lo slime Però lo slime qua esattamente in questo blocco qua Così tu arrivi qua puoi saltare e dobbiamo vedere fino a che blocco puoi raggiungere Ottimo e boom ok lo farò tipo con la soul sand tipo faccio che bisogna saltare qua poi dalla soul sand bisogna saltare di nuovo qua. E adesso faccio una cosa super crudele, infatti metterò il ghiaccio. Ma la cosa ancora più crudele che farò col ghiaccio sarà mettere il blocco sopra il ghiaccio. Che è una cosa crudelissima. One hour later. Adesso il, uh, mi rimane soltanto riempire tutto quanto pieno zeppo di lava. Ok. Finito. Ma no, stavo piazzando l'ultimo blocco. Eh, uh, mi dispiace. Cioè, eh, questo qua ha finito. Possiamo fare un'eccezione? No e eh, niente. E eh, vabbè, allora Luigi, quindi sei sicuro di aver finito? E possiamo iniziare a gareggiare, che era? <ride> Ma sei uno zombie. Ok allora Luigi siamo pronti per eh, sfidarci però prima ri ripassiamo un attimino i punti. L'obiettivo a pagina 4 c'è scritto nelle regole che i, par i parkour devono essere 100% fattibili. Luigi tu è 100% fattibile? Sì. Ok, l'hai provato? Sì. Ok, bene. Poi se un giocatore termina prima del tempo ottiene due punti, che è stato il caso tuo, quindi Luigi ha già due punti in più. Il giocatore che ha usato più blocchi ottiene quattro punti. Ah, vista da qua, chi ha usato più blocchi? Direi mm, io. Sì. Quindi io aggiungo più quattro punti. Il punteggio fondamentale è chi termina prima il parkour dell'altro. Dai, Mi che ho effettivo. fatto No, perché l'ho fatto io. Io l'ho fatta questa parte. Lo sapevo che era lo sapevo che non lo sapeva fare. Bravo! no, è stupido. Eh, Luigi, mi dispiace Ma è così. Vuoi che lo faccio io? Vai, basta mettersi qua e fare così. E che cazzo è so. Vai, bravo. Io te ne so, scusa, non sa manco sapevo che esistesse sta cosa Eh, Io ho messo l'aria la, con uh, gli esempi apposta E devi, devi arrivare alle lanterne con i pannelli di vetro Dai che ti aspetto Dai, ce la puoi fare, forza Bravo Bra Ah, sei stupido <ride> Ok, bravo, salta sulla lanterna Fai il giro della lanterna Ok, ottimo, bravo Adesso spero tu sappia che devi fare dai forza, ce la puoi fare no, no, no. Ah godo Ah Scarzo Dai dai non è molto complicato Ce la puoi fare entro oggi Ma te lo fai apposta secondo me Adesso che oh, l'ho rifatto Allora adesso Devi mi raccomando Devi fare il miele guardando dritto Altrimenti muori Mi raccomando Bravo bravo bravo Ti manca pochissimo ma sei scarso proprio Dai, è la decima volta che ci provi, mi raccomando Bravo, oh, tanto ci voleva Cioè, non è difficile Ok oh. Luigi, adesso devi saltare sullo slime e arrivare sulla sbarra Saltando sullo slime <ride> Visto? Ce, la, oh, la, <ride> ce la si può fare, dai Allora Luigi, dai, forza Adesso devi saltare tu al posto Cioè, devi saltare tu qua Dai, ce la puoi fare Salta Qui sì, dove sei la... Sì, dove sono io, devi saltare Devi arrivare dai, bravo. Adesso ti, adesso ti sfido a saltare nell'altro blocco. Dai che ce la puoi fare. sono sicuro che tu sei in grado di fare questo salto. Guarda, va. Guarda, un pro player tu sei, no? E fai fai questo salto a noi. Eh, lo so. È possibile col E eh, io l'ho fatto. Adesso mi raccomando, prova a fare questi salti con il mezzo col blocco sopra. Dai che ce la puoi fare! Dai l'ennesima volta, vai, vai! Ce la puoi fare, ce la puoi fare! Dai, ti manca pochissimo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Ok, adesso mi raccomando fai questi salti col ghiaccio che sono i semplicissimi praticamente. Vai, vai, vai, vai, cioè, questo è facilissimo, ok, ottimo. Adesso buona fortuna a te a fare di nuovo le cose con le lanterne. E l'ho capito come si fa Devi saltare su questo qua E poi su questo qua sotto E poi puoi saltare ah, qua easy. Ah, easy Ok, ultimo pannello Bravo eh, Il tempo del parkour Tu ci hai messo la bellezza di 25 minuti e 21 secondi 3, 2, 1, 1, via. via Ok Allora, e poi vai là Adesso, è arrivato e infatti non è fattibile perché questa qua è una trappola Devi tornare sì. indietro sì, senza morire Senza morire Se eh, cioè, muori devi partire da lì Ok, ok così Devo saltare su quel pannello oppure devo andare direttamente sugli scaffolding? Sì. Ok, sì. okay. Sì. Ottimo, e poi così Ok, dopo i dove devo andare? Sulla staccionata penso, giusto? Ah, è easy qua. Allora, devi indicarmi il passaggio. Devo, da quel lato devo andare? Qui, qua. Ok, easy. Sì, qua. Oh no. Bravi. Oh no, no, no, no. Ok. Mi sono salvato. <ride> salvato. Devo spegnermi. Sono andato a fai. I pochi i pompieri. Ok, poi una volta così. Una parole, devo saltare qua. Sei salito molto in alto, devo dire. Eh, poi devo saltare qua Con le staccionate è abbastanza facile Rispetto no, è qui, è qui, puoi tornare. Addirittura Ma sì, che sì. è Ok Attento, Fatto Quanto tempo 9 è... minuti 9 minuti e 48 secondi quindi come tempo parkour ho vinto io, anche questa volta. Se quindi adesso consideriamo che ehm, come, a livello di tempo di costruzione tu hai guadagnato 2 punti e io ho guadagnato 4 punti per i blocchi usati e 5 punti per il tempo del parkour, ho vinto 9 a 2. <ride> detto questo, oggi noi terminiamo qui siccome credo di aver detto tutto. Detto questo, vi saluto, vi salutiamo. Ciao! Ma non si è sentito niente. Oh, ma tu un saluto buono mai è! Eh.